La gioia per la Terra è una cosa molto semplice, è una frequenza che si sprigiona quando facciamo esattamente ciò che siamo nati per fare, nella forma adatta, mai fissa, di ogni istante. È un momento questo per la Terra, questi ultimi anni, che la terra chiama il tempo della gioia. La gioia è una scintilla, un baluginio, il riflesso del sole nella rugiada, nella nebbia che crea per un attimo l'arcobaleno, poi sparisce. La gioia che abbiamo dentro nelle geometrie della terra è una frequenza costante che si mostra in forme sempre diverse in ogni ora della giornata in combinazione perfetta con le nostre necessità con i bisogni di chi scegliamo di avere intorno con le radici è il tempo della gioia perché non rimane più scampo o si sceglie di vivere e dare corpo a questa gioia, sempre di più, giorno per giorno. Oppure pian piano ci si spegne, si perdono i colori, si diventa tristi, ci si dimentica perché si è vivi. È il tempo della gioia perché la terra inizia a battere un ritmo udibile anche per gli esseri umani che tra tutti i suoi abitanti sono forse i più sordi, i più refrattari, a volte anche i più autistici. È il tempo della gioia perché la gioia per la terra, e per i suoi abitanti, è quello che noi, umani, in questo periodo storico chiamiamo canalizzazione. È il tempo della gioia perché si aprono infiniti varchi, anche di pochi secondi per sperimentarla e non bisogna lasciarsi riscappare. Non c'è occasione migliore del tempo della gioia, per diventare chi siamo, per vivere davvero qui.